App Mets, risultati e programma. Simone Bolelli spreca una ghiotta occasione, accarezza il successo, poi cede al tie break del terzo a Granollers. Non mancano sorprese nel martedì dei Mets, anche Richard Gasquet saluta prematuramente il torneo. Dopo l'esperienza challenger della scorsa settimana, il tennista transalpino inciampa con Istomin. Partenza perfetta, poi il graduale ritorno nel guscio. La Francia respira con Benoit Paire. La settima testa di serie batte un colpo con il giovanissimo Tzitzipas. Il talento greco si gioca la partita, ma cade in 2, 62-64. Almagro piega Beneteo su una superficie non sempre amica, Basilashvili rinviene su Millot. Infine, da segnalare i successi di Gojozic, con Gombos, e di Maden, con Kicker. Risultati. Utsb, Denis Tomin de Féaz, 6, fra, Richard Gasquet 16-64-64-7, fra, Benoit Paire de Feats, Q, Gre. Stefano Stzitzipas 62-64. Esp. Nicolà Almagro de Feaz, fra Giulien Beneteo 76-3-75 Geo, Nicolò Zbasilashvili de Feaz, cu, fra, Vincent Millot 26-76-5-64. Cu, Ger. Peter Gogiozic de Feaz, SVK, Norbert Gombos 36-76-4-63 ESP, Marcel Granollers de Feaz, Q, Ita, Simone Bolelli 76-9-36-76-8. LL, Ger, Yannick Madden de Feaz, Arb, Nicola Kicker 64-36-63. 4 le partite in programma in data odierna. Dustin Brown, presente a me grazie ad una bid card, trova Maut, altro invitato al Mosele Open. Maut proviene da un ottimo torneo a Flushing Meadows. Qualificazioni e terzo turno, qui può recitare una parte importante. L'incrocio tra M.Vere e Verbert è il più atteso. Tre partite nel 2016, 2-1 per il tennista di casa. Fermato da Querrey a New York, il tedesco può imporsi. In serata, il veterano Matteo duella con lo svizzero Lajonen, il qualificato Gojovic, due match per accedere al mindrave e sigillo con Bombo al 1T, affronta Gilles e Simon, fatale al nostro seppi. Programma Corte central start sat 12.009. Not before 2.00 p.m. 1strd, wc, Dustin Brown vs, wc, Nicolas Maut. 1strd W S Herbert vs, 5, Misha Derev. Not before 6.00 p.m. 1strd, wc, Paul Henry Matthew vs Henry Lazonen. 2 NDRD, Q, Peter Gogiozik vs, 8, Gill e Simon.